San Pietroburgo, il programma delle semifinali. Fabio Fognini insegue, sul veloce di San Pietroburgo, un importante finale. Si gioca sul campo centrale, non prima delle 15.30. L'incrocio con Bautista Agut, prima testa di serie, ha il sapore dell'atto ultimo, data la forza dei contendenti. Sono ben 8 i precedenti, 6 di stampo tricolore. Agstad, in stagione, 63 al terzo Fognini. 3-1 il bilancio su superficie rapida, con un passaggio proprio qui, al ST Petersburg Open, nel 2012. 64-76, vessillo azzurro. Fognini approda al match dopo il sigillo con Berankis, affermazione ampia. Attenzione a Bautista, un ciclone contro Icchi. Nel bagaglio dello spagnolo, anche il titolo a Winston-Salem e i quarti a Montreal, è temibile. In precedenza, la prima semifinale, meno nobile. Zumur è da diverse settimane al vertice, gioca bene, difficilmente concede qualcosa. Finale a Winston-Salem con il citato Bautista, semifinale allo Scabos, è in costante ascesa. Qui fiuta il colpo grosso, dopo la vittoria con Broad in 3A ai quarti. Deve battere il teutonico Struff, reduce dal colpaccio con Zonga. Secondo squillo al terzo, dopo quello, in avvio di torneo, con Coric. Nel mezzo, W con Fabiano. Struff non parte in difetto. Difficile il pronostico. Un unico duello tra i due, nel Challenger di Alphen del 2016. Ritiro di Zumur nel corso del terzo set. Un'altra storia. Centre Court Start Zate 22.00 PM. SF Damir Zumur WS 8. Jan Lennard Struff. Not before 3:30 pm. SF: 1, Roberto Bautista Gut VS, 3, Fabio Fognini.